Il Conto Termico 2.0 L'efficienza è un'arte! Il Conto Termico è un regime di sostegno per interventi di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e incremento dell'efficienza energetica. Il Conto Termico 2.0 introduce principi di semplificazione, efficacia, diversificazione e innovazione tecnologica, ampliando così la gamma di interventi incentivabili. Tra le novità introdotte dal conto termico 2.0 ci sono gli incentivi per trasformare edifici esistenti in edifici a energia quasi zero, gli incentivi per sostituire i vecchi impianti di illuminazione con sistemi più efficienti e gli incentivi per l'installazione di tecnologie di controllo automatico degli impianti termici ed elettrici, la cosiddetta Building Automation. Si parla di edifici a energia quasi zero in caso di interventi di ristrutturazione edilizia su edifici di proprietà della pubblica amministrazione, incluso l'ampliamento fino ad un massimo del 25% della volumetria. Per Building Automation, invece, si intendono quelle tecnologie che permettono di gestire e controllare in maniera automatica gli impianti termici ed elettrici degli edifici, migliorandone l'efficienza energetica e il rilevamento dei consumi. Gli incentivi per l'incremento dell'efficienza energetica sono pari al 40% delle spese ammissibili, mentre possono coprire fino al 65% delle spese ammissibili per gli interventi di produzione di energia termica da fonti rinnovabili. Conto termico 2.0 L'efficienza è un'arte!